Simona Ventura e Stefano Bettarini insieme, lei lancia un appello. Stefano Bettarini insieme a Simona Ventura per il compleanno del figlio, la foto. Simona Ventura ha caricato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram una foto insieme a Stefano Bettarini e a loro figlio Niccolo. Inoltre nella didascalia dell'immagine, l'ex conduttrice di selfie e le cose cambiano ha scritto questa frase che è stata letta dai suoi fan come un appello rivolto a tutti i genitori separati. Bisogna parlare sempre! Buon compleanno Nick! Cancelletta Pibir dai 19. Il giovane Bettarini compie infatti oggi gli anni, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che la famiglia si sarebbe riunita per festeggiare insieme. Infatti, sia l'avventura che Stefano non si erano quasi mai calcolati durante questa calda estate, nonostante i loro rapporti fossero comunque tornati sereni. L'ex inviato dell'Isola dei Famosi d'altronde era stato molto impegnato, trascorrendo tutta la sua pausa estiva insieme alla sua nuova compagna Nicoletta Larini. Simone invece si era divisa tra Londra e la Sardegna, nel primo luogo insieme ai figli, nel secondo insieme al suo fidanzato Gerò. Insomma, i due ex non si erano mai visti. E quindi la recente unione della famiglia ha entusiasmato non poco i followers della coppia. Simona Ventura festeggia con Stefano Bettarini, l'appello della conduttrice. Simona Ventura inoltre ha anticipato la festa del giovane Bettarini pubblicando sulle sue Instagram Stories una tenera foto in cui è apparsa raggiante e decisamente più giovane con in braccio il piccolo Niccolò. I due oggi come ad allora sono molto uniti e lo hanno dimostrato nuovamente. Quali saranno i piani dei due ex coniugi per celebrare il compleanno del figlio? Ancora nessuno dei due ha anticipato nulla su social, ma quasi sicuramente non andranno a mangiare giapponese, nonostante la bionda conduttrice sia molto golosa della cucina asiatica. L'ex conduttrice di selfie ha infatti mangiato del buon sushi giusto ieri sera, e aveva condiviso la bella esperienza sempre sui suoi amati social, in cui aveva caricato diverse foto dei piatti. La domanda che però è sorta spontanea da parte dei fan è soltanto una, sarà presente alla festa anche la nuova fidanzata di Stefano?. Tutti sanno infatti che la bionda Fashion Design abbia già avuto la possibilità di conoscere i figli dell'ex calciatore, e ha anche conosciuto Mara Beniette, ma ancora non avrebbe mai incontrato Super Simo. Insomma, cosa succederà se la bionda ragazza si presenterà al party?.